ciao a tutti oggi vi mostriamo una pinzetta di precisione autobloccante a scorrimento ovvero una pinzetta in acciaio che ha sul bordo sull'impugnatura una parte che scorre e serve per bloccare l'oggetto senza doverlo tenere con la mano ora vi faremo vedere come funziona ha una punta molto fine, zigrenata proprio per bloccare anche piccolissimi oggetti. E questa parte scorrevole, ecco qui: vediamo un oggetto molto piccolo preso dalla punta fine. ecco come funziona, l'oggetto resta bloccato facendo scorrere avanti e indietro si apre la punta o si chiude proprio per bloccare quello che dobbiamo tenere qui vediamo una piccola pietruzza può essere utilizzato per il modellismo, per i componenti elettronici per i bijou. Ecco, bloccando, la punta resta fissa, e l'oggetto ben tenuto. Ha una lunghezza di 14 cm. Se vi è piaciuto, se vi interessa, andate a visitare il nostro sito elettronicadidattica.com dove troverete tantissimi modelli di pinzette di precisione. Grazie a tutti!